e poi ancora la certificazione unica IMSS 2022, le istruzioni per la richiesta da parte delle rede o tramite delega e eh, ancora il risarcimento per demanzionamento con danno emergente o lucro cessante, la corretta tassazione da applicare. E poi invece per quanto riguarda la pratica forense IMS 2022 alvia le domande con le istruzioni e i requisiti l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto sui finanziamenti alle piccole cooperative e nella parte finale invece uno sguardo all'economia sulla pagina del corriere.it partiamo subito dal bonus musica nel modello 730 2022 come funziona la nuova detrazione con le istruzioni fa il punto rosi delia sul bonus musica come funziona la nuova detrazione che debutta nel modello 730 2022 dai requisiti alle istruzioni da seguire all'interno dell'articolo con una panoramica sullo sconto IRPEF per le spese di iscrizione a cori, bande e scuole entro il limite di 1000 euro, che spetta ai contribuenti con un reddito fino a 36.000 euro. Vediamo che per quanto riguarda il bonus musica nel modello 730 2022 all'interno dell'articolo ha spiegato come funziona la nuova detrazione che debutta nella dichiarazione dei redditi di quest'anno dall'importo alle spese che danno diritto allo sconto IRPEF del 19% le istruzioni da seguire sono appunto all'interno dell'articolo, la nuova agevolazione spetta per lo studio della musica dei ragazzi e delle ragazze tra i 5 e i 18 anni, ma non è un beneficio riconosciuto in maniera universale, è riservato solo ai contribuenti che hanno un reddito fino a 36.000 euro. Passiamo poi alla certificazione unica IMS 2022, con le istruzioni per la richiesta della certificazione unica, appunto da parte dell'erede o tramite delega, all'articolo di Alessio Mauro. Anche l'erede, una persona diversa dal titolare, tramite delega può richiedere la certificazione unica. Le istruzioni da seguire e la documentazione da presentare per ottenerla sono all'interno della circolare numero 47 del 2022. Passiamo poi ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul risarcimento per demansionamento danno emergente o lucro cessante e la corretta tassazione da applicare. Il risarcimento per il demansionamento è considerato danno emergente, non è soggetto a tassazione. Lo chiarisce appunto l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 185 dell'8 aprile 2022. Nel documento di prassi ci sono le istruzioni per recuperare le somme versate erroneamente a titolo di ritenuta alla fonte con modello 770 rettificativo. I dettagli sono all'interno dell'articolo dall'apposito box è possibile scaricare il documento di prassi. Passiamo alla pratica forense IMS 2022 al via le domande con le istruzioni e i requisiti nell'articolo di Francesco Rodorigo. L'IMS ha pubblicato l'avviso per lo svolgimento della pratica forense presso l'avvocatura dell'istituto. Le domande si possono presentare a partire dall'11 aprile 2022 fino all'11 maggio. È necessario essere in possesso di specifici requisiti e seguire le istruzioni per l'invio telematico. Infine un'altra notizia che è approdata in Gazzetta Ufficiale riguarda il decreto sui finanziamenti alle piccole cooperative, è stato pubblicato appunto per quanto riguarda le società cooperative il decreto del Mise con modalità e criteri per il rimborso di finanziamenti in favore delle piccole imprese costituite a seguito di operazioni di workers Buyout. è stato appunto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2022 le domande devono essere presentate alle società finanziarie partecipate dal Mise con procedura sportello i dettagli sono all'interno dell'articolo di Emiliano Marvulli e continuiamo sulla sezione dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sui dividendi le regine di borsa queste azioni battono l'inflazione da intesa a c'è il punto nell'articolo che riguarda l'economia di adriano barri e poi eh, i numeri del giorno 5 condizionatori come fare i 5 modi per tenere fresca la casa e risparmiare e 25 fare carriera in italia le aziende al top in italia secondo linkedin nell'articolo di rene consigliere e poi la campagna d'italia dell'agricol 500 milioni di euro per muovere verso banco BPM. e il punto è ora di tornare a parlare di globalizzazione di come sia utile L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola L'energia del vento in lista d'attesa quasi il 100% degli impianti è Di Daniele Manca e eh, fa il punto sulle necessarie azioni da intraprendere nell'ottica di una transizione eh, energetica che possa portare l'Italia a eh, quantomeno limitare il fabbisogno energetico che dipende da altri paesi questo eh, è stato appunto evidente con l'inizio della guerra in Ucraina decisive saranno quindi le misure del governo a sostegno delle imprese e eh, delle famiglie ma nel frattempo bisogna lavorare per eh, essere autonomi dal punto di vista energetico i dettagli e il punto sono all'interno dell'articolo in questione per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it e con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui